Eccoci tornati in diretta con il nostro BCE Board, allora manca veramente pochissimo all'ingresso di Christine Lagarde, perciò saluto Gian Ergas con noi per la conferenza stampa ma anche per un commento proprio prima di sentire cosa dirà Christine Lagarde. Ciao Gian, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, allora cosa, cosa ci dici del comunicato? Ti aspettavi tutto quanto? Manca qualcosa? Insomma una valutazione generale? Eh. Ma l'idea come valutazione generale è estremamente semplice. Questo è un tono leggermente più moderato delle altre volte. Noi stiamo vedendo qui che lei dice che sono stati fatti dei progressi per quel che riguarda diciamo, questo, questo, questa stretta monetaria, substantial progress. Vado Dunque, questo mi sembra un segnale molto chiaro. Guardate, forse non aumenteremo come voi potete credere, ricordiamoci non sarà sempre 75 d'altronde loro continuano con l'IPP che sarebbe il conto dei rivisi in versione Eurozona e dunque lì che lì continueranno fino a data da annunciarsi quello che è molto importante è il PEP che sarebbe lo strumento rischio del rischio paese all'interno dell'Eurozona loro proseguiranno e lì secondo me stiamo vedendo anche l'influenza di alcune critiche che ci sono state, per esempio da parte di Macron, da parte della nuova del Consiglio in Italia da parte di altri che dicono andateci piano mm -hmm. perché siamo in un momento di crisi e non vogliamo che ci sia una frammentazione e il terzo punto trovo in... poi bisogna discuterne le, sicuramente ne discuterà durante la sua conferenza stampa sarà la questione del quantitative timing sempre sul settore obbligazionario ma il rovescio di quello che hanno fatto con l'APP e il PEP ossia dove loro eh, mettono le dismissioni dal portafoglio obbligazionario che poi portano sulla, sulla liquidità una mai maggiore, un maggior obbligo di assorbimento da parte del mercato di questi titoli ed è lì che si giocherà veramente, secondo me, la questione del rischio paese perché è la questione esistenziale mm -hmm. per la banca centrale europea e il rischio paese, intanto, è tutto lì non... il discorso esatto, no, no, sono d'accordo, peraltro anche il riferimento giusto che hai fatto alle frasi è entrata, crisi, la gara intanto mettiamola, ecco, tanto prima ci sono le foto di rito, poi andiamo eh, le frasi anche che sono state dette da Macron e da Meloni no? eh, sono significative, come dire attenzione perché insomma dobbiamo stare attenti a, alla crisi del paese perché se c'è troppo rallentamento anche noi governi poi siamo ancora più in difficoltà, eh, è quello che diceva Gianna, Enrico sei d'accordo? C'è cioè, stato questo dialogo a distanza no? tra eh, i paesi? Sì, è quello che abbiamo detto, c'è un'autostrada, chi, chi ci va con la Ferrari chi con la 500. Mm -hmm. da fare. con i tassi a zero Draghi aveva pregato i paesi di fare delle riforme dicendo non avete tassi che vi faranno aumentare probabilmente il debito pubblico tassi a zero, potete raccogliere liquidità senza pagarci interessi sopra è un momento buono per fare le riforme ovviamente noi cambiamo governo ogni tre quarti d'ora quindi non abbiamo fatto riforme, ora i tassi ah. risalgono il nostro debito pubblico è aumentato con i tassi a zero ora con tassi in rialzo sarà difficile allora eh, possiamo eh, Gian ovviamente adesso noi eh, ci, ci facciamo aiutare da te per la traduzione e poi ogni tanto ti interromperò per eh, qualche commento prima però sentiamo cosa dice Christine Lagarde perfetto Ah stanno parlando ancora. Uh, guardiamo anche le immagini di rito, possiamo anche tenere l'audio uh, live e poi quando, eccola qui Cristina Gard che sta preparandosi get... a parlare, si stanno salutando We tutti i membri presenti alla conferenza, stanno, stanno rivolgendo thomas, i giornalisti so I like e dicevo sentiamo pure, uh, grazie a Alessandra e regia l'audio live, appena comincia a parlare Cristina Gard sentiremo il nostro Jean Ergas che ci aiuterà a capire di più. Grazie a tutti, Vicepresidente e io sono felice di rivolgervi a nostra conferenza. Il Governing Council ha deciso oggi to di raggiungere i tre tre tre principali ECB interest rates di 75 basis points. Con questo terzo major policy rate increase in a row, di We have made in Abbiamo aumentato il 75%, 75 punti base. Allora questa è la frase principale, substantial progress, ha fatto dei progressi sostanziali nel inserimento effettivamente di questa politica monetaria. Allora, e prevediamo di aumentare di nuovo i tassi di interesse per arrivare al nostro target nel medio termine. L'inflazione rimane molto alta, troppo alta e sopra il nostro target per un periodo piuttosto steso. Dovremmo no, però effettivamente è 10. Is aimed at reducing support for demand and guarding against the risk of a persistent upward shift in inflation. Questo è importante perché sta facendo il commento che non è più semplicemente l'innovazione importata, ma c'è proprio il demand pool, Ecco qua c'è il passaggio dal post al demand pull. Allora, questo è molto importante perché sta adesso bisogna ridurre queste tese inflattive che vuol dire che qui c'è qualcosa di insito nel sistema. Allora, queste sono le operazioni concesse alle banche che prendevano i soldi, li investivano che si e lucravano in margine. Prima hanno svolto un ruolo primordiale proprio nel sconfiggere e ridurre questi rischi di stabilità economica. Allora loro hanno ricalibrato. Allora loro vi dicono che bisogna ricalibrare anche che sia consone con una politica, nel senso più lato, di normalizzazione della politica monetaria. Allora, e offrirgli l'opzione del rimborso anticipato alle banche. Allora lì The deciso set out the decision in a press release that is available on our website The details of the changes Teltro 3 terms and conditions di decidere questo tasso sui depositi tasso deposito il 735. Allora ci sarà un altro comunicato stampa che tratterà di queste modifiche e condizioni di in the euro is likely to have slowed. Allora, questo è importante, le previsioni economia-inflazione, la loro valutazione delle condizioni monetarie e finanziarie. Allora, questo è importante, slowed significantly, significantly la parola chiave, rallentamento significantly marcato, e proterrà anche all'inizio dell'anno prossimo. Allora c'è l'alta inflazione che continua a ridurre la spesa. E allora in più intruzioni e prezzi gas. E anche la fiducia è scesa molto. Allora se è importante la domanda per i servizi si sta rallentando. E dunque questa è la componente più importante dell'economia. Allora, i nuovi ordini, i nuovi ordini del manifatturiero stanno calando. Allora, c'è sempre questa incertezza geopolitica e questa guerra ingiustificata della Russia contro l'Ucraina. Allora, qui c'è chiaramente la questione dei termini commerciali dove chiaramente c'è questo sbilanciamento a disfavore direi proprio, del riscatto, proprio a pregiudizio della, della eurozona. Però il tasso di disoccupazione rimane a un livello storicamente basso. Ma no, gli indicatori a breve termine indicano la creazione di posti di lavoro nel terzo trimestre allora noi però prevediamo una più alta disoccupazione nel futuro. Allora per ridurre questi rischi impliciti nella rialzamento della disoccupazione, allora ci vuole una politica fiscale che è mirata ai più vulnerabili. E ci sono anche incentivi chiaramente per ridurre il consumo di energia. Allora, però, lei sta chiedendo chiaramente la luna ai governi ai politici che sono per ridurre il debito. Okay. E anche aumentare i saprotti. Eh, questo è il programma NextGen, Gen. Questo rimane un importante contributo. inflazione si è 9,9%. Questo è importante, riprendo oh, aumenti tutte le componenti. Ok, energia rimane il driver principale. Allora, pezzi gas, pezzi elettricità. Alimentari, 1,7%. Allora, C'è questo aumento degli input che aumenta il costo di produzione degli alimentari. Strozzature proprio a livello di fornitori, catena di valore, supply chain. Stanno leggermente migliorando. Ma... Allora, il depreciamento dell'euro ha contribuito a un aumento della pressione internazionale. Allora, questo è importante perché questa inflazione sta toccando più e più settori. Dunque l'intera economia, questo che noi dicevamo, che è l'estensione lungo qualche tempo di valore. L'inflazione è rimasta a livelli elevati. Allora, il core. 4,8 a settembre, il core. Allora però ci sono il mercato del lavoro, il lavoro è forte e dunque chiaramente ci sono rivendicazioni salariali più forti. Perché ci sono indicatori che l'accelerazione aumento stipendi sta aumentando. Allora, qui bisogna monitorare molto attentamente queste indicazioni. Allora, i rischi sono chiaramente sul ribasso prospettiva economica. La lunga guerra in Ucraina, la fiducia potrebbe deteriorare ulteriormente e ci potrebbe essere di nuovo un problema nel rifornimento. E I costi alimentari e energia rimangono più alti. Allora, questo è importante, il rischio di inflazione è all'insù. Allora, il rischio principale sono sempre al consumo, vuol dire i prezzi di energia. Allora, importante, l'inflazione potrebbe essere più alta delle attese. E allora, se c'è chiaramente un peggioramento situazione su energie alimentari? Allora, chiaramente un aumento delle attese inflative, ah, però un declino dei prezzi dell'energia e un rallentamento della domanda potrebbe. Allora, i costi di finanziamenti stanno aumentando. Allora, chiaramente l'intervento è il costo del denaro, sale per le imprese e per chiaramente i privati. Allora, difficile per più difficile, ossia fare investimenti e ricostituire il magazzino. Allora, il credito ai privati sta moderando e le condizioni di erogazione credito diventano più diciamo, stringenti. Ma questo è importante, che le condizioni di erogazione credito sono diventate più, diciamo così, difficili per tutte le categorie di renditori, debitori. Allora questi credit standards, questi principi, questi parametri della relazione del credito diventeranno sempre più, diciamo, severi. Okay allora allora aumentare il tasso di 75 punti base e prevedono aumentare ulteriormente affinché si possa timely, questa è la parola chiave, timely vuol dire tutto e nulla che l'inflazione possa tornare al suo target. substantial progress allora che anche questa politica su questi prezzi alle banche contribuirà Noi continueremo a essere dipendenti dai dati e faranno un approccio meeting per meeting. Vorrei fare tutto affinché questo ritorni al nostro target. Ti, ri, ti ridò subito la parola, intanto abbiamo sentito quello che ha detto Christine Lagarde, ma adesso ascoltiamo le prime domande che solitamente sono quelle poi più incisive. Poi magari facciamo un primo commento io e te, Jean, sentiamo. plan for okay. reducing its balance sheet at its next meeting in December. So, that's a bag of questions that you put into one question. So, what we have done with the uh, decision taken today is uh making yet more allora, Cosa ci può dire chiaramente se dopo oggi effettivamente ci sarà un rallentamento e vedremo questo pic al 3%? E poi anche il quantitative timing è importante. Lei ha detto che stiamo facendo più progressi nel ridurre questa politica accomodativa monetaria. Tutto ciò che fu fatto o reso disponibile. Substantial, questa è la parola chiave. Abbiamo completato il lavoro? Abbiamo completato la normalizzazione? No allora c'è ancora il terreno da percorrere perché mi ho ripetuto e abbiamo deciso che decideremo il futuro aumento sul sulla base dei dati è meeting per meeting non sono sul gps allora loro molto debitamente non danno più queste indicazioni for anticipate, perché hanno un altissimo livello di incertezza, dunque si saprà di meno. cosa cioè, diciamo qui: substantial progress, cioè, ulteriori aumenti, questa è una normalizzazione continua. qualche punto nel futuro avremo da identificare il, il tasso di interesse ci permetterà di conseguire al tasso al, al, all'obiettivo medio termine inflazione. Allora ripete meeting by meeting, dunque incertezza e nessuna indicazione anticipate. Tre fattori. Allora, come arriveremo a queste decisioni? Allora, prospettiva inflazione. Okay, allora, L'attuale problema una recessione. Questo è molto importante perché questo non era lo scenario base, sta diventando lo scenario base. prenderemo per considerazione delle misure già intraprese allora con questa riunione ha fatto 200 punti base allora vedremo anche chiaramente l'impatto di, l'impatto differito delle politiche monetarie allora loro allora loro, loro prendono in considerazione questo impatto differito. Dunque, io vi una posizione un po' meno falca di quello che per scorsa riunione. Bene. seconda domanda allora, questo è molto importante, è la vendita di obbligazioni in portafoglio. Allora, questo è importante, qui stanno vendendo dal PIB, non dal PEP. Ne abbiamo parlato, non tolto una riunione. E non abbiamo parlato di questo tema in una maniera, diciamo, così concreta oggi. Ma quello che abbiamo deciso, e questa discussione proseguirà, e stabiliremo i principi base a dicembre, allora, forse ci dirà Darà un'indicazione di quando questi principi verranno discussi in dicembre. E loro vi informeremo a dicembre. Due domande. Caso non ne ho canale. Height, height smaller... Allora, io dico che più lontani siamo, più grosso sarà un aumento. Per cui, stiamo facendo il front-loading, però molto importante. Allora, che questo, che se siamo al 2%, Germany, allora l'antifragmentazione del TPA è molto importante. Um... Allora, Questa è la domanda chiave: eravamo anche noi. Qual è la cosa più importante? La frammentazione, di cui abbiamo parlato nella nostra breve conversazione, e lo spread. la Fragmentazione, ci siamo arrivati. Ringrazio per le due domande. Abbiamo deciso, è chiaro, è allora abbiamo deciso è chiaro. Abbiamo deciso: un importante aumento, 75 punti base. Allora, per proseguire e continuare questo sostanziale progresso che abbiamo fatto nel giro dell'accomodazione monetaria abbiamo già fatto progressi significativi non siamo ancora abbiamo ancora la strada da fare quello che ritmo allora cosa sarà chiaramente l'entità dei futuri taschi sarà dipendente dai dati non si impegna i tre fattori a cui ho riflettuto prima le misure già intraprese e chiaramente l'impatto differito. dunque questa indica una leggera moderazione non vi posso dire molto di più questo è importante lo sta ripetendo progressi buoni però ancora la strada da fare allora più amici sono così diciamo tutti. Pipeline. ma a che livello arriveremo non ve lo posso dire Scusami Gian, eh, ti interrompo solo qui, poi credo. dopo torniamo. Ci sono tante cose che ti vorrei chiedere, ma poi te le chiedo: ma ehm, sei d'accordo con quanto ha detto adesso? Cioè, i progressi sono buoni, c'è ancora strada da fare, ma la seconda parte della frase certo. sono d'accordo. Ma i progressi finora sono stati buoni, secondo te? Ma io credo che effettivamente lei stai dicendo un'altra cosa, stai dicendo mm. il tasso di inflazione rimane troppo alto. Questo certo, lo vediamo, chiaramente certo. è un di fatto un 9,9, ma solamente per accorgimenti piccoli contabili. Eh, io credo che i progressi qui, chiaramente loro stanno dicendo: Stiamo arrivando a ridurre l'inflazione. Ma abbiamo già diciamo, intrapreso parecchie misure a questo fine, e dunque è lì il punto. Io non credo che loro stiano veramente sgominando questa inflazione, però loro sono mm. anche consapevoli del fatto che devono anche fare molta attenzione ad evitare questo rischio di frammentazione, certo. con un ulteriore rallentamento dell'economia dell'eurozona. Ricordiamoci, Lei ha detto di nuovo qui che i rischi sono, diciamo, sono verso, diciamo un peggioramento della situazione che lo scenario B recessione è oramai lo scenario A, dunque secondo me lei sta prendendo in considerazione questi fattori no, loro dovranno continuare ad aumentare i tassi, non crediamo che chiaramente abbiamo fatto grossi progressi sul fronte inflattivo però loro stanno dicendo guardate non arriveremo al 5 al 6% dunque se siamo già al 2% la strada a precorrere c'è ma non arriveremo a livelli altissimi. Ecco, no no, d'accordo, ma mi pare anche, poi torniamo a sentire quali sono le altre domande che sì. stanno ponendo i giornalisti, Gian, eh, che non si stia sbilanciando più di tanto rispetto a... a forse perché appunto sa, la BCE sta attendendo altri dati, altre notizie, però mi Chiaro. sembra che sia in un atteggiamento un po' cioè molto cauto, ecco. Lei è estremamente cauta, lei è attendista, mm. sta dicendo non stiamo, seguendo, stiamo guidando col GPS, stiamo guardando riunione per riunione, per che poi è un termine estremamente vago, ha elencato i suoi tre fattori, secondo me questa è una lagarta un po' più cauta, una lagarta consapevole del fatto che ci possono essere dei rischi dal punto di vista dell'economia, Frammentazione, crisi del debito, governo nuovo in Italia, molto importante questo, ossia stabilire questo rapporto aumentare. E lei sarà molto, diciamo così, non dico timido, ma recente dal punto di vista degli spread, molto importante. Loro a questo punto sì vogliono ridurre l'inflazione e mi sembra giustissimo, lo faranno riunione per riunione, stanno cercando una via d'uscita, forse che quella l'impatto di perito ma non muoviamoci troppo adesso la vera preoccupazione, secondo me, sottostante, è che ci possa essere un improvviso ossia, un cambiamento di umore sul mercato del debito, i mercati finanziari, e loro devono confrontarsi con una crisi del dominio certo, panico, certo. Io, bravo, però sicuramente guarda, che queste parole della Meloni, questi avvertimenti un po più forzati, diciamo, del signor Macron si stanno facendo effetto, cioè, la gente ha paura. Di qualche attore energia ah, sì. questo è molto importante ah, io ho sì. sempre detto che la vera sede della Banca Centrale Europea profondamente oramai si trova a Mosca ossia, Beh, ossia nel sì, senso sì, che sì. sono loro quelli che prendono le decisioni che alla fine impattano forse un po' meno ma che l'eurozona non sono riduzionato io mi trovo su tutto a poi torniamo anche sul discorso energia, ha citato la manifattura non a caso insomma si parla mm -hmm. di rallentamento eccessivo cioè estremo per l'Italia e la Germania, sappiamo insomma per la manifattura fondamentali per l'eurozona, per l'Europa gli ordini stanno crollando, ha detto Lagarde. poi ci torniamo, ha parlato eh, dei depreciamenti forte calo. Esatto, esatto. poi c'è il tema del deprezzamento dell'euro, noi stiamo mostrando sì. proprio il grafico dell'euro dollaro e l'euro è sceso nuovamente sotto la parità dopo che era risalito sì. ieri e anche poco fa era ancora sulla parità, adesso sta perdendo l'1,07%. Eh, eh, dopo torniamo a comunque... Sono sorpreso. Eh, non sei sorpreso di questo? No, per niente, l'abbiamo anche detto ieri su altri, altri canali chiaramente che noi prevediamo che qui a questo punto loro hanno fatto i 75 però sono un po' guardinghi, hanno paura. Mm -hmm, okay. Va bene, ho paura, dopo... ma qualche paura? Timore... Beh, anche perché effettivamente, se, se voglio dire, le eccellenze europee a partire dalla manifattura eh, continuano a crollare, insomma, il, il problema c'è è evidente, non, non è che è, è nascosto, insomma, è sotto gli occhi di tutti, allora. Eh, Dopo torniamo su questo e ti devo chiedere anche come mai secondo te, però adesso sto collegando un po' i puntini, nel comunicato non si faceva riferimento troppo alle previsioni, non si è fatto riferimento alla guerra ed è Chiara. da ricondurre un po' anche all'atteggiamento cauto che stiamo osservando adesso in Christine Lagarde, poi torniamo su questo e andiamo a sentire di cosa, sta, di cosa si sta parlando ancora. Allora, questo sta parlando del settore finanziario, dice posizione migliore da quando c'è la grande crisi finanziaria, però abbiamo chiaramente delle remore dei timori per quel che può riguardare le non banche. Dunque abbiamo visto chiaramente questa situazione che è esplosa nel Regno Unito, dove il rischio è scaturito proprio da questi fondi di pensione che sono stati mal regolamentati. Potremmo avere una situazione diventare complicata. sia dovuta anche chiaramente a questa politica di stretta monetaria. Ecco, questa parola scorani di Reuters. Allora, nello statement non c'è several. Allora, per essere ben chiari, stiamo parlando di parecchi, numerosi aumenti dei tassi? Allora, lei a questo punto com'è questo numero di aumenti? io ho letto questo comunicato sul tetro su questo finanziamento alle banche ma non mi è chiaro allora ci dia qualche indicazione sulle cifre molto vieto crea un'està comune non so come cosa che sto dicendo adesso allora, il numero fatto progressi, allora il prefetto ha detto che il primo passo era muoversi verso il tasso neutrale, quello che stai dicendo abbiamo fatto è progressi, però abbiamo ancora del terreno da scoprire e questo, by the way, necessariamente il rate. La destinazione finale, well have to that. allora lei dice di nuovo, ripete, il tasso finale sarà il tasso che ci permetterà di conseguire questo obiettivo del 2%. E forse andremo oltre questo tasso, cioè l'overshoot. Allora noi di nuovo questa litania, che loro diranno riunione per riunione, fattori per il benessere parecchie riunioni. Allora è cosa di dire severo parecchie, questo lo termineremo. Conosciamo il sentiero, conosciamo il viaggio, conosciamo la destinazione. Noi non possiamo identificare con precisione, tipo laser, io aggiungo laser, questo quest obiettivo, questa descrizione finale. Però noi abbiamo bisogno dei dati per poter fare delle proiezioni. Allora, ma a dicembre avremo questi dati. Then we will e allora, lì, vedremo sulla base dei dati we have to along those lines. e sulle As prospettive interattive. Sulla In base di quello che abbiamo fatto. Well, noi read... no, dobbiamo procedere anche a riunione successiva. 2% a medio termine. You allora, Mi dispiace, non ho potuto molto capire le dichiarazioni su questi prestiti bancari alle banche. Perché abbiamo preso questa decisione? Abbiamo fatto la decisione di politica monetaria. Quando abbiamo fatto durante la pandemia per politica monetaria, per incentivare le banche a prestare e dunque il contrario quello proprio fatto in quella situazione è tentato di ridurre credo well, between we have been utterly surprised by the unprecedented rise in inflation in a very short period of time that called for a change of our monetary policy stance you've seen that We've moved from allora, se questo inatteso aumento dell'inflazione in tempo bravissimo che ha costretto un cambiamento della nostra politica monetaria. da un territorio negativo a 175 punti base. Dobbiamo avere il miglior trasmissione migliore trasmissione della politica monetaria. È per questo che stiamo cambiando il tasso di interesse su Tetro, su questi prestiti concessi alle banche. E questo decorerà... no, no, sì. sì, scusami Gian, ma ho capito bene, lei ha detto questo inatteso aumento dell'inflazione? Eh? In unprecedente, mai visto prima. Ah ok, allora è, è, è diverso. loro non se l'aspettavano ed era anche un precedente. che mai visto prima, Eh, perché, perché può voler dire due cose, cioè mai visto prima, d'accordo, effettivamente erano anni che... Però che si non è bene. visto, no, ma si è visto, si è visto cioè, anni fa. Beh, anni fa però, esatto, non recentemente, ma in atteso, eh, poi probabilmente dipende anche che dalla traduzione... Ma secondo lei loro non se l'aspettavano, eh, sì. era già più forte perché ci furono anche questi altri fattori che subentrarono Ok, per tutto quello che dopo si è aggiunto, insomma, fondamentalmente. Cioè, diciamo così, se no provo a tradurre, dimmi se, ho, se sto traducendo bene. L'inflazione ovviamente era già salita l'anno scorso, poi, se non ci fosse stato il conflitto, probabilmente sarebbe stata più ridimensionata e più controllata. Si sono andati ad aggiungere altri fattori, e di, da questo punto di vista Cristina Garza sta dicendo: è stato, eh, cioè, non ce l'aspettavamo ecco, cioè, Questo sta dicendo. No, no Loro c'era magari una spinta inflattiva che poteva essere scattuta di tale catene di rifornimento mm -hmm. e poi però non c'era questo fattore energia, non c'era questo eh. fattore di produzione di, di prodotti alimentari, non c'erano queste diciamo eh, magagne aggiuntive. Eh No, no, infatti eh, torno subito da te Jean con Priscilla Lagarde, giusto un flash anche con Enrico J che è ancora in studio con noi, da questo eh. punto di vista sì effettivamente forse non non, la banca centrale non se l'aspettava ma che l'inflazione stesse salendo era già nelle, un po' nelle attese già dall'anno scorso, no? Sì, sì, che l'inflazione stesse salendo era, era nell'aria, si era cominciato a vedere, tanto che già si parlava di tassi in rialzo questo ha provocato quello che succede sempre sui mercati azionari, tassi a salire, eh, mercato azionario a scendere, di fatto, la discesa dei mercati azionari globali non è iniziata con le tensioni russia-ucraina, è iniziata a gennaio di quest'anno, quindi già c'era eh, un inizio di inflazione. Chiaro poi che dopo è andata eh, per il discorso mm -hmm. della difficile reperibilità post pandemia per, la, per la forte richiesta improvvisa, più la guerra eh, ha velocizzato il tutto, siamo in una, in una fase nuova economicamente, una congiuntura nuova e questo mm -hmm. in parte secondo me Giustifica quello che sta. Ok, accadendo. no, no, no, eh, perché con Gian Ergas soprattutto mettiamo proprio l'accento anche su alcune parole le sottolineiamo, credevo, cioè, volevo proprio essere certa no. di, di, di cosa significasse no. per Pessi Lagarde questo inatteso. Va bene, andiamo a eh, sentire ancora quello che stanno chiedendo i giornalisti. Poi facciamo un giro ancora di eh, commento. Ridurre l'aumento dei prezzi energetici. Ossia, queste misure di price gas, gas cap aiuteranno l'SP a combattere l'inflazione? Allora, proiezioni in settembre, l'ultima riunione. Allora, due scenari. E siamo già in questo scenario recessivo. Ci projections cutoff date. the E di più a dicembre, point number two. Se il scenario molte delle assunzioni che abbiamo fatto non Quindi, nelle assunzioni abbiamo avuto shortage di gas. We are still some We had no Allo, molte scusami, Gian. No, scusami, Gian, perdonami, ma è la quarta volta che continua a, mm, a chiamare in causa il mese di dicembre. Ne sapremo di più a dicembre. Sì. Ne sapremo di più a dicembre. Ma. Eh, claro. Continua a insistere su questo. Cioè come dire oggi. Io, anche qui traduco molto in modo popolare, oggi non posso dirvi ecco. più di questo, a dicembre evidentemente avrò altri elementi. Torreci no, che a dicembre avremo altri elementi su cui anche poter fare delle proiezioni, allora, però chiaramente questo è un paramento, è una scusa per è, non prendere una posizione oggi. È, è, ma è quello che volevo dire io. molto entettistico, se nel senso che non sappiamo che pesci prendere, qui sono state molte sorprese, non pensavamo di arrivare a questo headline o questo di inflazione non depurata energia più alimentari che è di fatto al 10% adesso loro sono stati molto più cauti eh no infatti volevo sì, capire questo perché cauti. ho detto siamo a, a fine ottobre sì, sì. Eh, di dicembre comunque vabbè non, non sto dicendo che non possano cambiare le cose però è, è, è pare un po' strano che oggi non ci si possa sbilanciare non, non si possano fare no, delle prese loro. e dicembre sì ecco Continua a dire questo ma dice sempre sì perché lei vedrà anche chiaramente l'andamento dell'economia in questi due mesi questi, ah questo, queste sei settimane quello che saranno e potranno formulare anche delle proiezioni ossia ricordiamoci però che questo scenario all'inizio avevamo detto questo è il scenario via recessione ma noi non vediamo, mm -hmm. si sta avverando noi vediamo anche il corno urni vediamo anche su chimico, Petrolchimico in Europa BASF è un disastro ossia Ossia, veramente vediamo dei problemi proprio qui a livello ah. proprio del livello di base, dunque lì c'è chiaramente questo impatto, è tecnico, ecco. uno della sicurezza, diciamo, della disponibilità e due dei prezzi che rimangono a livelli molto elevati, sebbene scesi. Eh, mm -hmm. Arrivo subito ancora da te. Allora noi troviamo sempre anche un hashtag, io ho già deciso di prendere l'hashtag dicembre per questa eh, conferenza stampa. Avevi un po' ragione tu Enrico, hai detto un po' l'atteggiamento da piccione quasi quello di Christine Lagarde, cioè è, è molto cauta, non sta dicendo niente di più, lo stava dicendo anche Jean Ergas, continua a dire a dicembre sapremo dirvi di più, quello che possiamo valutare oggi è, è questo, cioè, non sta andando oltre, perché i giornalisti stanno cercando anche di insistere su alcuni aspetti, ma insomma lei è, è proprio, eh, non so se è in difficoltà o se ha deciso di evitare, di mettere in difficoltà magari i mercati, non lo so, sto, tu, secondo te cosa, qual è la quale può essere la motivazione? Tu sai che io come hashtag, io sto con Christine perché... <ride> eh. Ma anche, qua, anche quando, allora, io capisco, per quello che ho, ho ipotizzato il fatto che lei non voglia spaventare eccessivamente in questa fase i mercati, e questa è una cosa positiva, perché ovviamente altrimenti eh, eh, si sortisce l'effetto contrario, però eh, a me sembra che sia veramente... Poco incisiva la Garda in questa, in questa conferenza. Secondo me è un bene perché, se fosse incisiva, secondo me vorrebbe dire che sta bleffando. perché la Russia vende gas, gli Stati Uniti, che hanno un'inflazione tra virgolette buona da richiesta, da domanda, comunque vendono gas. L'Europa, che ha un'inflazione cattiva e ha nella pancia, in Europa, la, dalla Germania alla Grecia, quindi è una situazione particolare compra gas quindi chiaramente la Lagarde dice non so quanto costerà il gas a dicembre ora sappiamo tutti che al 99,99% Putin bleffa quando parla di è alto il rischio mm -hmm. di un conflitto mondiale però tu hai eh, una banca centrale che rappresenta una zona che acquista una materia prima più materie prime fondamentali da un paese che è in guerra e da un altro che te lo può vendere a un prezzo che decide lui. È chiaro che muoversi eh, qui, eh, qualsiasi aumento dei tassi, puoi far bene alla Germania e puoi massacrare la Grecia e l'Italia, o viceversa, e non sai che cosa succederà fra due mesi sul prezzo del gas perché ogni mezz'ora cambia. Certo, Quindi sicuramente... secondo me fa benissimo essere estremamente prudente. Gian, eh, sei d'accordo? Poi andiamo avanti ad ascoltare. Mancherà ancora qualche domanda, poi terminerà la conferenza. Ecco, sei d'accordo con questo? Cioè, o credi? Eh, cioè, non so, io, a me non sta piacendo tanto Cristina Lagarde, ma magari è l'atteggiamento giusto. Io non, non, non mi voglio sostituire a lei lungi da me. Cioè, non è il mio compito, non sarei neanche in grado di farlo. Ma quindi eh, chiaramente è facile guardare e commentare dall'esterno però mi sembra un po' poco ecco, come, come ho detto prima incisiva tu cosa, cosa credi? Cosa ne pensi? Ma Io credo che effettivamente questo sia un discorso prettamente politico, quello che lei sta facendo a questo punto ci stiamo scostando dal livello puramente economico sono d'accordo, con il collega di prima, qui abbiamo situazione sul gas, energia che è estremamente incerta non possiamo fare a paragoni con gli USA però mm. lei a questo punto sta tentando disperatamente evitare una situazione dove si potrebbe procurare una crisi, mini-crisi sui mercati finanziari, mercati dei capitali, forte schizzamento all'insù di spread, timori, ossia questo è il punto principale, sapete che vi dico io gioco da fondo campo, lei sta giocando di rimessa completamente, continueremo a fare il pressing sull'inflazione finché possiamo, però adesso c'è un'altra priorità che è molto importante, e quella di evitare qualsiasi spauracchio che ci possa essere. No, no. Una piccola crisi di debito. Io non credo che siamo al 2011-2012. Okay, però okay. lei è cauta. Lei Ma no, no, quello certo è, è esatto. Infatti, io prima ho detto, pur avendo un po' di riserva rispetto al suo. Eh, modus operandi di oggi ho detto però ci sta anche che non voglia spaventare i mercati e gli Se investitori e quindi da questo punto di vista è indubbiamente una mossa anche eh, giustificata e è comprensibile politica. va bene eh, eh, beh, sì, più politica è vero ha ragione mm. no Gianergas questo, questo sì allora andiamo, andiamo a sentire che cosa stanno chiedendo ancora the Croatian television st television station dobbiamo fare, dobbiamo fare. Uh, the è sviluppare dei prezzi thank you um so as you probably may have heard eurozone is about to expand eh, and um uh, croatia will be the next member uh, and what we have pre in previous terms uh, usually countries that introduce euro see mild inflation uh next after the introduction. Do you see that will sì. Croatia in Croatia what introduction of Euro means for Croatia but what does it mean for Europe? Allora, normalmente quando i paesi aderiscono, dopo c'è l'inflazione. Lei crede che sia un'inflazione galoppante, visto che c'è già una forte inflazione in Croazia? Allora, diamo il benvenuto alla Croazia. Felice di avervi con noi. E io personalmente sono molto felice. Ciao Venti. Perché il vostro governatore della Banca Centrale già partecipa alle riunioni. Molto lavoro tutti i 12 mesi. In molte misure sono già state decise e intraprese dal governo croato. Allora, di ridurre il rischio di aumenti dei prezzi o possono, possono verificarsi in maniera non prevista. E poi questi confronti prezzi valuta precedente prezzi euro, come abbiamo visto noi in Europa, nella loro zona originale. Tutto quello che noi abbiamo vissuto più di vent'anni fa, quando eravamo un gruppo più ristretto. Mm -hmm allora hanno già legislato in questo senso allora ci sarà un moltiplicatore di questa inflazione già alta? io spero di no dobbiamo vedere allora ci sarà chiaramente la vigilanza dell'autorità per la concorrenza e i prezzi È sempre bello quando si ha un nuovo membro della famiglia. Il Paese ha fatto grossissimi sforzi per allinearsi, per allinearsi con regole e anche chiaramente ottemperare il regolamento. Allora siamo felici, anche il punto è stato legale. Allora Gian, scusami intanto, giusto per dare uno sguardo anche a quello che sta accadendo sul mercato, due elementi, chiedo anche a Enrico già in studio e chiedo anche a te, l'euro-dollaro lo vediamo inquadrato in questo momento è tornato sulla parità, quindi l'euro è ancora negativo nei confronti del dollaro ma siamo proprio sulla parità sì, e esatto, i, listini, esatto, i listini europei sono saliti sopra la parità, sono in verde, come mai Enrico secondo te? Stanno... Cioè, siccome io ho appena detto che secondo me la gara non stava dando troppi, forse è la rassicurazione di cui parlavamo prima, il fatto che lei sia cauta, non ha spaventato i mercati? Ma credo che sostanzialmente ci fosse paura che potesse fare 100 punti di aumento, e quindi mm. stamattina erano. Uh, cioè, la, la notizia sarebbero stati 100 punti. 75 erano già prezzati e scontati, più di una volta sì. confermati eh, cioè il fatto di essere negativi stamattina in globale... però il CAC di Parigi è ancora negativo abbiamo il nostro indice italiano che è eh, salito sopra la parità perdonami poi ti faccio certo. continuare Enrico il CAC negativo, l'Ibex invece è salito sopra la parità anche lui l'indice spagnolo 0,34 e il DAX di Francoforte anche, sì. quindi praticamente ha fatto eccezione per il sì, il DAX più 0,05, un po' più Limitato, ma, sì, ma hanno so, recuperato hanno tutti recuperato, anche il, Caccaran, sì. il Dax che sulla parità perdeva lo 0,70 Sì, sì sì, sì, sì, sì, volevo solo verificare che tutti fossero. Si prezzava con, con il rosso di questa mattina, ipoteticamente, i 100 punti, una volta che invece sono stati confermati 75 certo. e l'euro-dollaro appunto sulla parità Gian un tuo commento sulla reazione dei mercati mentre parla Christine Lagarde. Ma io credo che la reazione dei mercati sia stata abbastanza moderata, nel senso che si è visto sì, noi andremo avanti con la nostra politica dell'aumento dei tassi, questo è assolutamente vero. però faremo meeting per meeting, e dunque questo è sempre diciamo, un fattore vagamente positivo, perché dicono, non sono sul GPS. Dunque, forse c'è qualche speranza che effettivamente andando avanti ci potrebbero affievolire queste spinte rialziste. Sicuramente, però, i tassi aumenteranno. Vediamo anche un altro fatto molto importante, che questa mattina c'è un GTP americano che ha sorpreso. Va bene che sarà anche dovuto al fatto che ci sono minori importazioni, perché la gente ha meno soldi da spendere, però il consumo personale è sempre scialito dell'1,6%. dunque non c'è un'economia americana che è attualmente in recessione. Questo è un positivo, lo vediamo anche sull'S&P 500. Secondo me lei sta facendo un discorso estremamente politico, semplicemente vogliamo ah. spaventare i mercati non vogliamo portare a diciamo, una più forte volatilità dal punto di vista del nostro mercato dei capitali che è sempre stata una grossa remola da parte diciamo, dei venditori sul mercato europeo e il discorso. Io non credo che adesso l'euro farà cose enormi, francamente. Mm, no, beh, quello, quello no. Va bene, allora uh, andiamo a sentire gli ultimi, credo, momenti della, della conferenza stampa. insomma e, eh, Vediamo un po' quello che rimane ancora da chiedere. Prego. Allora c'è questo problema chiaramente del collatero, dei prestiti, dei, dei titoli devono essere dati in prestito per avere finanziamenti dall'ASB. Per la motivazione, questo è il tetro, monetary policy. Quali sono gli effetti collaterali? questa è la migliore decisione politica monetaria lascerà trasmissione la questione del collateral delle garanzie mancanza di titoli stimati è accettabile Allora, se le banche decidono di rimborsare, allora, a quel punto chiaramente c'è questo sblocco di questi titoli dati in garanzia. Ma questa non sarà chiaramente questo inasprimento delle condizioni verso le banche affinché non possono fare il round tripping facili i soldi, però alleggerirà. Due domande. La fiscale. mia seconda domanda è sulle modifiche di Teltra. parlare un po' di Allora, lei molto chiara sulle decisioni, sulle misure appunto, della politica fiscale. Allora, quale sarà l'impatto di questo cambiamento delle condizioni questi prezzi concessi alle banche? Quale sarà l'impatto sull'economia reale? Allora, qui c'è un ottobre molto caldo, venga a trovarci a Francoforte. Allora, qui c'è un ottobre molto caldo, venga a trovarsi Allora, qui c'è un ottobre molto caldo, venga a trovarsi a Francoforte energy measures that are decided by various member states and in doing so the commission is tasked to allora, prendono in conto chiaramente la provvisorietà e anche l'accuratezza, la precisione. Allora, perché il punto principale rimane il risparmio del consumo di energia. La Commissione sta facendo questo lavoro e diano con gli stati singoli. Allora, darò anche un esempio una misura adottata. Allora qui chiaramente c'era questo price cap fino a un certo livello di consumo. Allora ricordiamoci allora, tutto ciò che è in eccesso a questo consumo giudicato necessario sarà citing al, al prezzo di mercato. Questa lei, questa io la considero una misura targeted e anche giustamente diciamo sincronizzata. Allora chiaramente se i consumatori rimangono sotto questa barriera, questo limite ci sarà beneficio. Allora la storia dei Tetros. Quello che vogliamo? Noi vogliamo la migliore trasmissione possibile della politica monetaria. E va a togliere questi tassi molto attraenti per il deposito dei fondi. E stiamo focalizzando sulla trasmissione. Allora noi sappiamo anche che i costi così di finanziamento per salire. questo è inevitabile. Vista chiaramente la politica monetaria nostra attuale. Allora, è finita la conferenza stampa, infatti, eh, più o meno il tempo è sempre quello. Allora, Gian proviamo a mettere in ordine, insomma, in conclusione in questi dieci minuti, prima di, di salutarci eh, quello che già un po' in parte abbiamo detto, ma insomma aggiungendo anche altri elementi. Allora, beh, si è parlato, si è ribadito eh, che, che insomma tutto è rallentamento, si è parlato di incertezza, ha parlato dei suoi tre fattori. Eh, ha detto, altre informazioni le daremo a dicembre, a partire proprio anche dalle prospettive dell'inflazione che, che verrà monitorata naturalmente dopo questo rialzo di 75 punti base, ma Christine Lagarde stessa ha detto che l'aumento dell'inflazione... Insomma è, è stato qualcosa di, di, di inatteso rispetto poi agli elementi che l'hanno sì, fatto. Senza solamente. precedenti, senza precedenti esattamente. L'obiettivo è la stabilità dei prezzi, questo vabbè ovviamente mi sembra. Una cosa, ecco, volevo andare a, a ragionare un attimo sul discorso più macroeconomico perché lei ha citato, lo dicevamo poco fa, a parte eh, sì. le energie e i problemi energetici che hanno... Insomma, che stanno mettendo a dura prova mm. l'Europa. Ha parlato della manifattura e quindi ancora ci, ci, ci, ci ha riportato ai dati poco insomma, positivi che sono usciti proprio i giorni scorsi eh, in particolar modo PMI. per quanto riguarda esatto, i PMI della Germania e dell'Italia, mm. che sappiamo molto bene che a livello manifatturiero sono insomma, in pole position in Europa. E poi ha parlato anche delle condizioni di erogazione al credito che sono diventate più difficili. Questo ovviamente certo. va a peggiorare un quadro economico che già è in. Mm. Uh, in forte precarietà, ecco, in più ovviamente l'incertezza geopolitica. Eh, facciamo un ragionamento su questo, però ti chiedo anche come mai e Forse, però, è da ricondurre al suo atteggiamento cauto. Tutto questo non è stato messo nel comunicato. Perché la prima cosa che io ho detto quando ho letto il comunicato è: Ma non si parla di guerra e non si parla delle, della situazione macroeconomica. Secondo te, perché poi insomma, ragioniamo insomma, rispetto alla situazione effettivamente reale che tocca poi tutti? Cioè, cioè, insomma, tutti sono preoccupati no? da, da, da, dalla situazione attuale. Ma io credo che effettivamente lei non si voglia troppo sbilanciare questo discorso, io non credo oh. che ci sia oh. un mutismo politico per dire io non voglio parlare della guerra in Russia perché poi Putin si arrabbiere, io non credo che questo sia il caso, lei è molto cauta, lei presume, sicuramente già in partenza, ossia la premessa è che chiaramente tutti sanno quello che sta succedendo sul fronte ucraino, una situazione estremamente tesa, però è anche le proiezioni lei dirà prima più elementi a dicembre. Però quello che lei dice di un punto importante è che chiaramente ribadisce che questo primo sc secondo scenario che era considerato possibile ma non probabile si sta spostando da possibile allo scenario diciamo di dominante che è quello che sarà una recessione, noi vediamo anche le previsioni sulla Germania per esempio vediamo anche il calo del manifatturiero e vediamo anche queste strozzature a livello proprio energetico o incertezze, come per meglio dire che rendono difficile la pianificazione tutto ciò che riguarda anche chiaramente questa inflazione si va sempre più estendendo, questo è il punto principale e dunque vediamo questo spostamento da questa inflazione che prima era caratterizzata da questi fattori esterni a dei fattori interni e dunque è per questo che c'è questo problema del core e lei dice e ribadisce che noi continueremo a monitorare e continueremo a prendere misure atte però faremo anche attenzione a studiare e in considerazione ci possono essere impatti differiti. feriti Ossia, questo per me è il discorso di base alla gara continuo ad aumentare i tassi io non vi dico che però ogni volta 75 ci sarà una certa area. non aspettatevi che noi si si fermi a questo famoso passo finale che è altamente teorico potremmo fare un overshoot però Qui c'è un segno secondo me di moderazione. Sicuramente la cosa importante non era solamente questi finanziamenti alle banche che consentivano di fare i soldi facili. Io mi indebito presso la poi gli ridò i miei soldi presi in debito e lucro subito un bel tasso di interesse, o se no presto al mercato dei tassi quasi da usura, perché c'è lo spread, la forbice che si allarga. Ma proprio il quantitative timing era molto interessante. Ora, 5 trilioni di obbligazioni in portafoglio. Lei ha capito subito che a questo punto effettivamente una qualsiasi dismissione di questi asset potrebbe provocare uno scompiglio dal punto di vista politico e dei mercati, forse sproporzionato anche all'impatto mm -hmm. reale. Questa è una lagata che persevererà, ma questa è una lagata anche cauta, che ci andrà adesso, non dicono i piedi di piombo, ma guardando ogni volta quali sono le attualità e i dati del certo. caso. Certo. E peraltro, Erico, eh, se anche appellata diciamo così ai governi si chiede di ridurre il debito ha parlato di questo anche mm. ha parlato di incentivi ci vuole politica che sia una politica che sia mirata una politica fiscale soprattutto mm. vero Gian? Mm. lei si è concentrata c è, c è, su è. questo che sia mirata appunto ha parlato di incentivi certo governi eh, che però a, a loro volta hanno chiesto cosa no? che... esatto cosa fanno a loro volta hanno chiesto alla banca centrale di andare cauta perché altrimenti insomma eh, lo so che è una, è una mm. espressione troppo usata ma la coperta è corta e i governi insomma come fanno a, a girarsi appunto l'erogazione del credito è diventata più difficile i tassi sono aumentati le imprese fanno fatica i prezzi aumentano di smisura la, le persone non sanno più come far arrivare alla fine del mese il debito poi in italia pubblico è, è il problema da sempre è, è, non, è, non è sceso neanche quando i tassi erano allo zero figurati adesso esatto. insomma, Enrico un commento e poi anche Gian e poi chiudiamo è un po' un, insomma, una situazione veramente in cui cioè, ci, ci, si, come dire, ci si arrotola, si si avvinghia un po' su se stessi credo che i governi non, non... dovrebbero proferire parola perché ah. la, la BCE ha erogato e sostenuto i governi di liquidità comprando il loro debito pubblico Sostenendolo, comprando debito pubblico, ad esempio greco, che prometteva rendimenti al 10, ben sapendo che non sarebbero stati sostenibili, infatti poi sono stati tagliati. C'è stata un'immissione tale di liquidità per sostenere i debiti dei paesi, i famosi PIX. Eccetera, eccetera, sì. eccetera. Il tempo per fare le riforme c'era, eh, si è sempre detto politica accomodante. L'Italia per entrare in zona euro ha avuto i tassi a zero per ridurre, ricordiamoci. Il rapporto debito pubblico, debito pubblico PIL 3%, Ciampi fece quel tra magheggio sulle riserve auree per rientrare in quel 3%, tassi a zero per entrare in Europa, tassi bassi per la Lehman Brothers, tassi bassi per salvare l'Euro, insomma eh, sì, adesso, dice, adesso eh, la BCE, tanto la BCE fatto, se insomma. volete può svuotarvi la cantina, portarvi a spasso il cane, eh, coccolare la nonna, ma se non fai le riforme, e... Insomma, come dire, le riforme andavano fatte quando il momento era più accomodante, appunto, quando la politica monetaria Grazie. aiutava a tutto questo. Gian, ma io sono sempre d'accordo con lei. Io credo che qui che le riforme in Italia, per esempio, io sotto piacere di finanza. ossia io sono cresciuto con due miti: il primo era quello del Kawasaki 750 <ride> era un ragazzo che <ride> io chiaramente ci andavo matto, ossia io sono di Roma il lungotevole sono in mezzo a due questo sì, questo diciamo l'abbiamo ah. messo da parte, oramai non mi interessa più. Il secondo mito era quello delle riforme, io le riforme non le ho mai viste, io da quando sono 18 anni si è, è di riforme, e le riforme chiaramente non si faranno mai, non si faranno mai perché c'è proprio una struttura proprio a livello popolazione, a livello di come effettivamente la popolazione italiana vive pensioni sussidi, ossia che non si potrà mai fare, così il vero debito italiano secondo me. Sì, noi parliamo sempre di questo tasso di interesse decennale, questo è sicuramente molto interessante e importante, ma il vero problema è che c'è uno stato assistenziale che è enorme, che va crescendo, e con un della popolazione. Ossia non può tirarsi indietro. Dunque io dico: riforme sì, vedremo, faremo dei piccoli tagli anche il governo Draghi, che tutti hanno sannato vedo una situazione che è molto diversa da quella che fosse prima, e vediamoci che lo spread stava aumentando anche sotto questo governo miracolo, io non lo sento chiaro nei miei commenti, Dunque c'è un problema strutturale, io penso che la PSE a questo punto può fare tutti gli appelli che vuole, non può però smostrare, questa specie di, in tutti i paesi, non dico solamente in Italia, no, no, no, certo, questo fatto politico e questo fatto che loro, il a questo punto non cercare di tappare. Le no, no, assolutamente diciamo che in questo momento effettivamente fare, Poco possono fare... e fare riforme strutturali in questo momento è, è complicato. Certo, questo non giustifica il fatto che non siano state fatte in passato quando no, ovviamente le condizioni erano favorevoli. Figuriamoci se non sono state fatte quando è, era tutto più, esatto. più, più florido, più positivo, insomma, non so che parola mm. usare, figuriamoci adesso, adesso è veramente un momento difficile. È chiaro mm. che quando non si possono fare riforme strutturali perché non ci sono soldi eh, si va con i sussidi, l'assistenzialismo ed, ed è anche, tra virgolette, giusto perché comunque le persone vanno aiutate. Però diciamo che finché non si inizierà a fare riforme, eh, bisognerà ripiegare sempre solo su quello insomma, che, che, che, che va bene. E questa è un'ottima riflessione anche perché, appunto, è per la prima volta abbiamo da di a distanza, forse se non per la prima volta, sarà già successo, però in questo frangente sentita una avvertita una comunicazione no? tra governi e banca centrale. Prima, cioè, pol politica e mondo finanziario sembravano quasi. Mm -hmm due entità se stanti. Una, una tensione qui con una comunicazione. Sì, eh beh, una, tensione, una richiesta, sì. Dai. ancora Ancora tensione, allora, tensione, dipende. Ancora tensione, non si è avvertita, si, si avvertirà, mm. perché sicuramente... Mm. Si avvertirà eh, come? Anche secondo me diciamo che è stato più un insomma io vi dico ti dico e tu cerca di fare qualcosa se non arriveranno risposte allora sì che, che, che si avvertirà la eh, è, è emersa una cosa importante da tutto questo sì. un messaggio che dobbiamo dare che non si attendono ma si la prochaine fois a Roma ah. <ride> che lingua voglia eh, eh, Jeanne ti, ti, ti aspetta a Roma da, sì, quanto, esatto. da quanto non torni a Roma? io sono un po' di niente, io torno a Roma io quando vado in Italia sono spesso nel nord vado per lavoro chiaramente sì ma a Milano si è venuto a trovarci anche più sì a trovare però andare nella mia città Natia l'altro anche mi diverto molto ossia... sì ma spero di trovare chiaramente un'Italia che si sta rimettendo in sesto io sono molto fiducioso e spero ah, che adesso eh, si vada eh, avanti con i risultati politici da. ma io credo che se sarà gioco forza qualcosa potrà succedere perché forse ci vuole proprio una mini crisi di diversi paesi sul mercato del debito affinché si mettano un attimo ragione e capiscono che uh -huh. non si possono mettere ragione. Sì sì, sì, sì, Questo può essere l'Italia come altri paesi. Va bene. Allora, grazie Gianergas come sempre per il commento e anche per l'aiuto alla traduzione. Sarebbe no. impossibile riuscire a cogliere... Potrebbe le sfumature eh, anche per noi è sempre un piacere e un onore averti buona giornata e boom, a presto insomma, per altri appuntamenti Grazie. in diretta sulle Fonti TV ringrazio anche gli amici che ci hanno seguito sia sul nostro sito lefonti.tv sulla nostra pagina Youtube avete anche scritto ci avete salutato ringraziato e eravamo anche live su tutti i social e ringrazio Enrico Gelli che è venuto a Milano a trovarci perché poi c'è un altro appuntamento, chi fosse in zona Corso Vittorio Emanuela a Milano alle 18. Lo attendiamo alla libreria Rizzoli. <ride> sì, alle 18 dai. ci incontreremo con Manuela, col sottoscritto, e presenteremo il nostro libro. Continueremo a parlare di borsa, insomma, sì, di, quello, di quello... Peraltro portiamo bene, perché io speriamo che la borsa sale, a ottobre sta speriamo, portando adesso... bene. Sì, dai, è vero, è vero, il mese in cui è uscito, tutto sommato, adesso... Intanto a proposito gli indici si sono leggermente ripresi dopo la giornata, comunque sempre in modo cauto perché è, diciamo che la giornata delle banche centrali è sempre una giornata che, che va così bene. E grazie ancora Enrico, grazie, a grazie a anche Alessandra in regia, continua la nostra programmazione, quindi restate sulle fonti tv, seguiteci sui social, sul nostro canale youtube e siamo sempre qui, buon proseguimento.